Grazie per aver accolto così numerosi il, il, il, il, il nostro invito per questa, per questa serata. Allora, il bavaglio della democrazia in Turchia è il tema che vorremmo affrontare. Eh, oddio, non tira un'aria particolarmente buona per giornali giornalisti e libertà dell'informazione. Non è che i giornalisti siano dei santi, i giornali hanno e abbiamo, visto che si parte della categoria, delle grosse colpe, però fino a prova al contrario, la libertà di informazione, la libertà di opinione sono la cartina di torna della democrazia, senza, un po' preoccupante. Invece abbiamo giornalisti che sono insultati, aggrediti, quando possibile eliminati. I tre presidenti delle principali potenze al mondo, America e Russia. Russi. E Cina non perdono l'occasione per definire giornali e giornalisti come i peggiori nemici del loro paese quando ci riescono e anche in Italia non è che stiamo andando proprio. Nel nostro piccolo non ci facciamo mancare nulla, abbiamo un vicepresidente del Consiglio, preferisco chiamarlo così perché premier non mi piace, che dice giorno sì, giorno no che i giornali e le televisioni stanno morendo, un sottosegretario di che si augura minaccia, di cancellare l'ordine dei giornalisti, che ci potrebbe anche stare, che non sia una minaccia. E le situazioni sono un punto eh, Ma non è così soltanto, dire, nei paesi più, più in vista. Alcune volte noi perdiamo i piccoli particolari. Una rivista come l'Internazionale, nei giorni scorsi, ha consegnato il premio a Napoletoscana, a una giornalista blogger, videomaker, kurdo iraniano il quale non è potuto venire a ritirare questo premio perché si trova prigioniero nella civilissima Australia, essendo lui un esule che aveva cercato di fuggire alle persecuzioni, arrivando un po' le cose dalle nostre parti. Però resta comunque una grossa distinzione tra il vendere, e il minacciare e il reprimere e il perseguire. Ed è questa una delle ragioni per le quali vorremmo fare un ragionamento questa sera assieme. Sì, eh, questo incontro organizzato dalla Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura per la quale ringraziamo certamente eh, i Padri della Pace che come sempre ci accolgono e ci accompagnano nelle nostre iniziative. Ringraziamo Amnesty International, che, con quale, in associazione con la quale abbiamo una solida eh, eh, e preziosa collaborazione da lungo tempo e i nostri ospiti. Presento, sono Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia e autore di numerosi testi sui diritti civili sulla tortura e sulla pena di morte. Eh, e Murat Cina, che è giornalista, blogger, videomaker, è, è cresciuto a Istanbul, ma da parecchi anni vive in Italia. Ha studiato a Torino cinema e televisione e eh, collabora con periodici agenzie sia italiani sia turche e questo lo aiuta ad essere per noi, anche per noi, un prezioso conto di, di collegamento fra eh, i due paesi. E, è anche l'autore di un'analisi molto puntuale e dettagliata sulla situazione eh, turca che è raccolta in questo volume, che Ogni luogo è Taxi, da Gerzi Park al Controgolpe di Erdogan che è stato scritto da Denis Husserl che è uno dei giornalisti che si è finito in carcere proprio per essersi opposto. Erba. adesso è fuori, ma è fuori esattamente perché sono riusciti a portarlo via <ride> dalla Turchia. Perché parlare di Turchia? Perché eh, nelle, tutti i giorni dalla Turchia ci arrivano notizie inquietanti, noi magari non ci facciamo caso perché sono presi mille cose, però soltanto tanto per dire le ultime, pochi giorni fa è stata confermata in appello la condanna all'ergastro per eh, a metà al danno il suo eh, fratello Mehmet, l'uno è scrittore e è giornalista, l'altro economista e altri quattro, per, semplicemente perché eh, per, qualcuno di loro durante una televisione televisiva, prima del golpe, ha detto con l'aria che tira da queste parti un golpe potrebbe essere e questo è stata considerata una prova della loro partecipazione, della loro vicinanza A e la cosa è eh, tanto, tanto per dire. Allora, da, i dati di questa, di questa situazione, l'analisi di questa situazione è l'oggetto dell'incontro di, di, di questa sera io sottolineo soltanto una cosa prima di dare la parola a, a Muracinà eh, che questo sta avvenendo con sostanziale indifferenza alle porte dell'Unione Europea in un paese che ha chiesto di far parte dell'Unione Europea con l'indifferenza dell'Occidente che questo paese fa parte della Nato e con in qualche modo l'indifferenza anche nostra ed è questa la ragione per la quale Pensate, che vale essere la pena questa sera di fare una visita insieme. Vi passo la parola, Ambulante Cinale. Grazie, e, ripeto anche io i ringraziamenti eh, per tutte le persone che sono impegnate in questi ultimi tre mesi perché si potesse realizzare questo um, incontro. E ringrazio anche voi che siete qua stasera. Eh, ottima professionalità, eh, alta attenzione, e eh, quindi tutte le persone che sono impegnate, appunto, ripeto ancora un'altra volta per eh, organizzare questo evento, faccio i miei complimenti pubblici e ringraziamenti. E perché parlare della Turchia? Parlare della Turchia oggi vuol dire anche parlare dell'Italia, secondo me per una serie di motivi che cerco di approfondire nel libro e cerchiamo di raccontarci stasera qua. E parto dal libro, il libro è stato scritto da Denis Ugelle, un giornalista turco-tedesco che è nato e cresciuto in Germania come altri 4-5 milioni di turchi e tedeschi che vivono in Germania Figlio di genitori turchi che sono andati in Germania negli anni 60, 50, 60 per lavorare, per fare gli operai. Denise lavora per un quotidiano nazionale tedesco e poi ad un certo punto decide di, come ha fatto sempre, ritornare in Turchia e fare delle interviste con le persone perché stava lavorando su un nuovo libro in cui avrebbe parlato della presenza del gruppo terroristico ISIS sul territorio nazionale turco. E durante il suo lavoro, durante la sua permanenza, gli si chiede di presentarsi in prefettura, in una città nel sud-est della Turchia e in quel momento si trova in un giro eh, molto complesso, molto sofisticato, po poco comprensibile. Franz Kafka parla nel suo libro di questo, di questo tipo di processo giusto per, farvi dar, per darvi un'idea di perché faccio questo paragone Denis trascorre un anno della sua vita alla fine dei conti in isolamento nel carcere speciale di Sidivri a Istanbul 12 metri quadri con la possibilità di uscire nel cortile da 10 metri quadri soltanto una volta al giorno per un'ora, eh, circondato dai muri che arrivano a 8-9 metri e che si, si abbracciano col cielo con un filo spinato. E non aveva la possibilità di incontrare la su sua fidanzata perché le visite sono riservate agli avvocati e ai parenti. La fidanzata non è una parente, quindi hanno dovuto pure sposarsi. E, dopo un anno esatto, proprio sei giorni dopo che è stato pubblicato il nostro libro, viene scarcerato. Il giorno in cui esce da questo centro penitenziario, lì si consegna a mano l'imputazione. Secondo il sistema giuridico che conosciamo noi, dovrebbe essere stato in, al contrario. No? Quindi è stata trattenuta in poche parole una persona per un anno in un centro di detenzione, però non gli è stata mai comunicata quale fosse stata l'accusa e quindi gli avvocati convocati in questa faccenda non hanno saputo di cosa avrebbero dovuto difendere il cliente. Tuttavia il Presidente della Repubblica, in primis, ma anche altri esponenti del Governo, in diverse occasioni pubbliche, nazionali e internazionali, hanno parlato di perché quel giornalista fosse in carcere. Qua sorge il secondo, nasce il secondo problema. Perché la detenzione, per quanto sappiamo noi, in uno stato di diritto, è un'idea, un'iniziativa che viene interpresa da un giudice. No? non dal Presidente Repubblico, Repubblica oppure da un ministro oppure da un parlamentare. Quindi in realtà un giudice avrebbe dovuto dire a Denise di cosa fosse stato accusato. Invece tutto il paese, tutto il mondo è venuto a conoscenza dell'imputazione tramite gli esponenti politici. Quindi non si potrebbe effettivamente parlare di uno Stato di diritto, si potrebbe parlare di una detenzione nettamente politica. In effetti il giorno in cui, un giorno prima che Denis fosse scarcerato, l'ex primo ministro turco, Binali Hildrem, si trovava in Germania. In un incontro tra eh, i due primi ministri, quindi Angela Markelle e Binali Hildrem, un giornalista alza la mano, fa una domanda, dice «Noi come germani siamo molto preoccupati» la detenzione di un nostro co-cittadino giornalista in carcere da un anno lei che ne dice? di nuovo non è un giudice, non è un poliziotto, non è un procuratore ma il primo ministro annuncia la scarcerazione dice mi aspetto delle novità stra straordinarie in questi giorni il giorno dopo Denis viene scarcerato quindi questo ci fa capire ancora un'altra volta che era una detenzione nettamente politica e come dice anche Dene stesso, forse è stato anche un elemento di ricatto. Quindi più che un carcerato, forse era un ostaggio. Quindi un, stiamo di fronte a una situazione in cui è vero che in Turchia non esiste più lo Stato di diritto, ma gli attori internazionali coinvolti nella vita quotidiana in Turchia risultano essere dei complici. Quindi oggi, ancora un'altra volta, parlare della Turchia vuol dire parlare dell'Italia, della Germania. Denis è un giornalista molto fortunato perché ha doppia cittadinanza. Quindi la sera in cui è stato scarcerato è stata catapultata direttamente con un aereo privato in Germania. Tuttavia in, in diversi centri di detenzione in Turchia ci sono 150 giornalisti che hanno solo una cittadinanza. I eh, giornalisti, purtroppo, eh, spesso volentieri, sono soltanto al punto dell'iceberg, perché stiamo parlando di circa 12.000 politici in carcere, più di 5.000 studenti universitari in carcere. E questi sono numeri che riusciamo a pronunciare molto velocemente, oppure leggiamo sui siti. Però stiamo parlando già con questi numeri circa di 20-30.000 persone che vivono un disagio vivono un'esclusione sociale come diceva Alberto Negri si tratta del, di una morte civile no? perché uscire dal carcere non si sa quando forse è possibile per certi ma riprendere la vita nella stessa qualità nello stesso status psicologico è una sfida molto difficile spesso e volentieri soprattutto dopo il fallito golpe del 2015 sono stati licenziati, incarcerati, impiegati statali e quelli che sono stati scarcerati non hanno più il diritto al ricorso, quindi non potranno più svolgere l'attività in un luogo pubblico da impiegato statale e con una pedina penale, pedina penale del genere ovviamente non possono più andare a trovare anche nel settore privato un lavoro. Quindi tenendo in considerazione che sono stati licenziati circa 50.000 impiegati in due anni e in carcere tra i militari i giornalisti impiegati di diversi ministeri sono 60-70.000, quindi stiamo parlando di circa 300-400.000 persone che hanno, stanno subendo le conseguenze di una scelta politica. Ripeto a dire, una scelta politica non è una decisione giuridica la situazione in cui viviamo in Turchia il libro di cosa parla? il libro parla della rivolta popolare più grande della storia della Repubblica di Turchia la rivolta del Parco Ghisi. allora qua io vi do un'informazione io tendo a far addormentare le persone quindi vi dovrei agitare con le domande e al di là delle mie competenze linguistiche in quest'ora iniziano a scarseggiare quindi vi devo fare delle domande allora per cortesia alzino le mani quelli che sono mai stati in turchia almeno una volta Ma, almeno una volta so. mai, no, la, mai era la parola sbagliata almeno una volta okay. Vabbè, più o meno la stessa quantità okay. non è mai stata le, sta. allora quelli che sono stati almeno una volta okay. <ride> l'Italia è la più semplice di quello che penso io. Allora, perfetto, ok. E, allora, tra tutte queste persone che hanno alzato la mano, chi è mai stato barra Stata a Istanbul? Sì, sì, sì, sì. È tornata è qua adesso. Ok, perfetto. Allora, tra tutte queste persone che sono state a Istanbul, chi conosce la Vecchia Pera? Pera. Ah, ecco, perfetto. Quindi la Torre di Galata chi l'ha vista? Ok, la Torre di Galata si trova nella Vecchia Pera, il cuore storico della città di Istanbul, dove c'erano, mi permettete di passare il termine, le minoranze straniere. no? ossia voi, italiani, anzi, più genovesi che voi, ok? E, e poi c'erano francesi, greci, greci sono stati sempre, oppure inglesi, russi, eccetera, tedeschi anche. Allora, Ghesi, praticamente, due passi dalla torre di Galata, si trova nella vecchia pera, ok? Ghesi è un parco, in turco vuol dire villeggiatura, è Un parco, ottimo nome per un parco, no? okay. nel cuore della, della città della storica, quindi un parco, <ride> alberi, verde, panchine, villeggiatura. So che all'inizio del Novecento era un parco enorme, sorto su un cimitero armeno, ovviamente, dove si poteva costruire, no? ed era molto grande, addirittura ne parlo nel libro, e arrivava fino a casa mia, io sono nato e cresciuto a Ferico, i due passi da, dal parco Ghesi, dove c'era una forte minoranza, armena e ebrea, no? anzi, forse eravamo più in minoranza noi, in quel quartiere. E, Ghesi e, al di là della sua importanza storica per chi ha ora la fortuna di acquistare il libro ovviamente potrà eh, approfondire questa anche storie al di là delle sue importanze storiche tipo sorgere su un cimitero armeno, che non da poco in questi ultimi anni è rimasto come l'unica area verde della città di Istanbul non dico del cuore della città di Istanbul, ma della città di Istanbul, cioè, pensate a Brescia, pensate a Milano, pensate a Roma, alzate il livello: 17 milioni di persone. No? Pensate alla città di Messico, se vi va, oppure a Tokyo, così vi avvicinate un po'. Pensate che sia soltanto quasi un parco, è un po' pietosa la cosa, no? Da 529 nel 1984 piazze, a Istanbul adesso esistono 27 piazze cementificazione si chiama, senza giri di parola centri commerciali, strade, alberghi, tutti quanti, palazzi il comune di Istanbul eh, nel 2013 decide di eh, rendere cementificabile anche questo parco no? che già, già che abbiamo finito tutti i parchi finiamo anche questo abbiamo fatto due perché non facciamo anche tre la camera degli architetti, eccetera, eccetera, iniziano a fare ricorsi, vincono una volta, poi perdono, secondo il livello, grado, tutta questa cosa giuridica che io abbastanza ignoro, arrivano a raccogliere le firme, 10, 20, 30, 100, 200.000 firme, non valgono niente. Ad un certo punto il comune di Torino, di, io vengo da Torino, scusate, si sente a vera volta. Il comune di Istanbul, che non è che per la cementificazione si differenziano <ride> tanto, <ride> <beh. ride> eh. è il picco. Noi cementifichiamo a Torino molto le montagne, ehm, soprattutto le valli. Ehm, si arriva con il voto anche delle opposizioni. Il consiglio comunale decide di deliberare l'opera, si sradicaranno gli alberi nel Parco Ghisi e sarà cementificato tutto perché è prevista la costruzione di una, una caserma che poi è stata definita come un centro commerciale c'era un centro commerciale ma dentro la caserma forse anche un museo non si capiva comunque un edificio tra l'altro lì all'inizio del novecento c'è già st stata una, una caserma che poi è stata abbattuta ne parlo nel libro e, e le persone hanno fatto ricorso, hanno raccolto le firme, eccetera, non cambia cosa decidono di fare da persone semplici. Accamparsi lì. Tirano su delle tende. Il 30 maggio del 2013, tirano su delle tende, si piazzano lì e dicono: Noi non vogliamo il nostro parco. No? La polizia, con un gesto molto civile, arriva, picchia prima di tutto i, i, i presenti. Questo è il, gesto, il, il passo principale e importante. Poi inizia a raccogliere le tende di gli e e gli dà un fuoco, un gesto, un tipo, no? come se fosse una festa folkloristica, no? si accende un fuoco in centro città, molto carino anche a livello ecologico. Il giorno dopo di mattina arrivano ovviamente le ruspe e cercano di sradicare gli alberi. Per fortuna un parlamentare nazionale, Surya -sur Undar, si mette davanti alle ruspe e dice io sono il rappresentante non soltanto del popolo, ma anche di questi alberi. E se volete sradicare gli alberi, dovete prima uccidere me. E lì succede qualcosa che è difficilmente spiegabile, come succede in tutte le rivolte popolare. Nell'arco di poco tempo nasce la rivolta popolare più grande della storia della Repubblica di Turchia. Ininterrottamente per 15 giorni scendono in piazza più di 2 milioni di persone popolano le strade della vecchia pera di Taksim, di Gezi e della, della zona della torre di Galata e iniziano a scontrarsi con la polizia, non perché cercavano la violenza, perché la polizia soltanto in una notte aveva esaurito tutte le scorte, tutti i magazzini della città di Istanbul sparando tutti i lacrimogeni possibili. Così tanto che ha dovuto chiedere alla polizia di Istanbul i lacrimogeni alla città di Bursa, alla città di Izmit, alla città di, Bu di Eterne, quindi limitrofi. In una notte addosso 2 milioni di persone, una la polizia di una città da 17 milioni ha sparato tutti i lacrimogeni possibili, ovviamente a livello di al altezza uomo. Così tanto che otto giovani hanno perso la loro vita in, in questi primi 15 giorni. Otto giovani in diverse parti del paese, perché in 15 giorni ormai la rivolta non era soltanto della gente di Istanbul, ma di ben 47 città del paese. La Turchia è fatta da 81 città, 47, in 47 città, secondo le prefetture, le persone sono scese in piazza. In totale stiamo parlando di circa 18 milioni di persone, manifestazioni, presidi, in certi momenti assemblee eccetera eccetera, con gli scontri o meno. In tutti questi otto casi in cui sono stati uccisi otto giovani maschi è stata la polizia sparare lacrimogene al Tozuo, anzi in uno. Le telecamere dimostrano il fatto, la polizia ha deciso di picchiare con i bastoni e i manganelli un giovanotto e l'ha ucciso dando dei colpi sulla testa, quindi in quel caso lacrimogeno l'hanno risparmiato. La rivolta continua dura in generale per tre mesi, dopo i primi 15 giorni la gente riesce a impossessarsi del parco, ci entra, ci vive per una settimana, la polizia inizia a sgomberare e li butta fuori. Però per tre mesi, per le strade della città di Istanbul, in primis, ma anche in altre città, si porta avanti una protesta. Una protesta che sì, cerca di difendere l'ambiente, l'ecologia, i parchi, lo spazio comune del paese ma cerca di alzare la voce anche contro una cultura politica, economica, fondamentalista e distruttiva, ossia la linea ideologica del partito dello sviluppo e della giustizia che governa questo paese da più di 15 anni. Quando dico questo paese interno alla Turchia. Il, nel libro, Denise, in questo libro specifico che ho trovato fuori, parla della rivolta di Gesi. E gira dal 2013 al 2014 tutto il paese intervista più di 50 persone. Giovani, vecchi, donne, maschi, eh? ricchi, poveri, studenti, turchi, curdi, armeni, tutti. Per capire perché hanno deciso di scendere in piazza. Tutti avevano una motivazione, tutti c'è chi voleva che le politiche dell'istruzione fossero più laiche, dato che stanno diventando sempre più fondamentaliste, e più conservatrici in Turchia, c'è chi voleva più libertà da donna, okay? c'è chi voleva una stabilità economica più sostenibile, c'è chi voleva una città più vivibile, una città, io vengo da Istanbul, una città da 17 milioni di persone non è una città vivibile, come si dice in Italia non è misura d'uomo, Traffico, inquinamento, stress, cara vita, tutto il possibile. E così stanno crescendo tutte le città, perché c'è l'immigrazione dalla campagna verso città, come succedeva 50-60 anni fa. E certe persone sono scese in piazza invece per rivendicare il diritto all'informazione. Il diritto all'informazione è uno dei punti di cui si parla molto spesso anche in Italia. Quando si parla della Turchia, ma non soltanto, come hai detto anche tu, in questi giorni, anche in Italia, quando si parla del governo italiano si parla diritto all'informazione. Ho già finito 15 minuti? Un po sì. ah, ancora 5 minuti? Posso permettere? Grazie. grazie. Ah, quindi piacevole. Ah, sono contento. Grazie per dopo. Da un bel po'? Ok. Grazie. Con il tuo permesso, grazie. Allora, eh, io ehm, ho un apparecchio qua, un apparecchio lì, quindi utilizzo dei materiali audiovisivi, quindi dobbiamo eh, riaccendere un attimo il computer, è chiaro, dovrebbe mettere la password, grazie. Allora, durante il... Eh, non vi dispiace se trasmetto su Facebook, eh, sto, sto inquadrando tutto. Allora, ehm, non è che devo essere davanti alle telecamere, Allora, e durante la rivolta popolare del Parco Pesì, alcuni eh, alzavano la voce anche per avere più libertà nel mondo della stampa in Ucraina. Ma contemporaneamente, come com se fosse una verifica, una conferma di questa rivendicazione, i media vicini al governo hanno, la, avevano lanciato una grande campagna di disinformazione e manipolazione. Allora, Non ce l'ha, credo che nessuno abbia rischi tutto, punto, <ride> C'è qualcuno che ha capito il tutto? Bene, si, Prego, ok. Ok, allora forgo l'albi e dico della festa da voi. comunque perché sentire un video. Allora, TV8, un canale televisivo nazionale, ehm, in diretta verso le 8, 8 e mezza di sera, Durante la rivolta del Parco Easy, si radunano queste persone che si definiscono come giornalisti. E al centro vedete il conduttore del programma e in queste piccole eh, inquadrature invece ci sono appunto quelle che si fanno definire giornalisti. Allora, di cosa parlano? Parlano di un fatto molto interessante. Il Presidente della Repubblica un giorno prima, Presidente della Repubblica attuale, dell era primo ministro, un giorno prima in un incontro pubblico, durante l'inaugurazione di un'opera pubblica, molto promettente perché lui adora fare queste cose, dice, a due passi del parco chesi, ai piedi del parco chesi, che è su una collina e ai piedi del parco chesi, esiste un quartiere che si chiama Cavatas, da cui partono le piccole navi, perché sapete, gli stanno divisi in mezzo c'è il canale il che si chiama volo, <coughs> ok c'è chi vuole attraversare il canale c'è chi vuole andare alla punta del ok quindi parte in mezzo dice il Presidente della Repubblica in quel quartiere lì due passi da mesi mentre lì questi cattivi manifestavano no? una signora velata che è quella a sinistra secondo la giornalista lei si chiamerebbe giornalista quelle che abbiamo visto prima, che erano le inquadrature in alto, questa invece è la signora di cui parlava il Presidente della Repubblica un giorno prima. Secondo la versione del Presidente della Repubblica, questa signora, quella signora lì che abbiamo visto prima, con il suo bambino in passeggina e un altro in mano, <coughs> è stata malmenata, insultata da 50 uomini a petto nudo, con i guanti di pelle, e mi permetto di dire che è il dato di fatto questo, eh? e le hanno pure urinate la no? che non è la fantasia di del governo, ma lui dice che è così no? okay. il giorno dopo la signora che si definisce come giornalista presso il quotidiano nazionale Star dice di aver intervistato la vittima e diventa un caso molto grosso molto importante ecco, quelli di Gesù: sono maleducati, sono peccatori sono, sono maniaci sessuali eccetera eccetera eccetera no? la signora procura anche un, una relazione medica quindi eh, danni di qua, di là da, eccetera e in televisione per circa un'ora, un'ora e mezza si parla di questo no? Signora racconta, eh? l'altra mi ha raccontato che è stata traumatica l'esperienza, questi qua la fomentano, prestiamo poca attenzione a questo. Video. Allora, ovviamente la televisione non è l'unico mezzo, c'è anche il giornale. Questo è un bellissimo esempio, sembra che l'abbia fatto io, però veramente è la verità. Il giorno dopo un quotidiano nazionale che si chiama Saba esce in prima pagina dicendo è avvenuto in 52 secondi l'attacco di Karatash. La prova di Saba, dato che è un giornale, dovrebbe avere delle prove teoricamente, è questa foto qua. Lo allontano un po', si vede poco, però almeno lo incontriamo. Allora, vi spiego. Si tratta di un'immagine ottenuta da Google Maps, ok? Quelle che utilizziamo per andare un po' in giro, poi c'è la visualizzazione della città dove vogliamo andare, eccetera. E qua ci sono delle sagome. Quindi, personaggi neri messi lì, ok? E la signora in sagoma, no? circondata qua e qua racconta ecco, sono arrivati di qua di là l'hanno picchiata l'hanno malmenata e è finito quindi questo un quotidiano nazionale il quotidiano nazionale che vende di più in Turchia esce in prima pagina sostenendo un fatto molto importante che potrebbe diventare un caso un'inchiesta no? potrebbero essere identificate queste persone possono essere condannate perché l'accusa molto e sostiene questo con una fotografia creata a Trude una grande responsabilità giornalistica sprecata in questa maniera prima abbiamo visto le immagini vi faccio vedere anche al vivo, ecco questa l'intervista che la signora sostiene di aver fatto con la vittima, okay? che abbiamo detto uscita presso il quotidiano nazionale Star. Due anni dopo, nel 2015, il quotidiano nazionale Star e alcuni suoi giornalisti, per una serie di motivi politici, si trovano in conflitto con il governo. Il governo aumenta la sua pressione psicologica nei confronti dell'imprenditore che possiede il giornale, si fa in modo che il caporedattore viene licenziato. Ovviamente da, come fa ogni ex alleato, un nuovo nemico va dal socialista complessivo. Va da questo giornalista, giornale Birgion, che si chiama, è un giornale di sinistra, e va a fare le confessioni. Genkuczyk ammette che è stata un'idea del Presidente della Repubblica creata tutta un'idea. La falsità di Kavash. In effetti tutto il paese si è chiesto come mai in tutto questo tempo non è venuta fuori una sì. registrazione di telecamere, no? videocamere di sicurezza, perché una città di 17 milioni ai piedi del parco Ghesi tutta la polizia lì in quei giorni vicino alla cosa che è vicino a, a, ai cornelli del, del, del porto, del mondo dove partono le navi ma non c'è una telecamera che ha preso tutto abbiamo soltanto le sagome di un giornale quindi viene diffusa la registrazione successivamente e poi si scopre che per ben 20-3 minuti non succede niente la signora sta ferma lì, si avvicina verso i tornelli, poi nel vent'anni lo suo marito in macchina sale in macchina e se ne va. Dopo un po' anche la signora che si fa chiamare giornalista che avete visto free prima, lascia il suo giornale per via del conflitto che ha, il suo giornale con il governo, ma anche lei si confessa e dice che era una madre. Allora, in un mondo normale possiamo anche accettare che il giornalista dica delle menzogne per una convenienza politica per una convenienza economica no? perché magari non sa, non sa fare bene il suo lavoro eccetera tuttavia quando la cosa inizia a diventare cultura è molto più preoccupante allora Sabah, il quotidiano nazionale che in prima pagina ha fatto vedere le sacome, che ha portato avanti la campagna di, di, di, di calunnia, no? Sabah è, fa parte di un gruppo imprenditoriale che si chiama Turquoise. Turquoise Media si chiama. Turquoise Media possiede una serie di canali televisivi, quotidiani. Turguasmidia nel 2011 è stato venduto a un gruppo imprenditoriale che si chiama Kalyon Holding. Kalyon Holding ha costruito una parte del terzo aeroporto di Istanbul. Sta costruendo numerose dighe autostrade in Turchia. Ed è stata quell'azienda che ha vinto l'appalto per costruire una caserma nel parco che esiste l'ex direttore generale del quotidiano nazionale SABAT si chiama Yi Burut il consulente attuale del Presidente della Repubblica uno dei giornalisti fissi del quotidiano nazionale SABAT era Berat Bairak, l'attuale ministro del tesoro, l'ex ministro dell'energia e l'attuale tuttora genero del allora, quando il famoso intreccio tra i poteri politici e economici diventa molto grande, il primo punto, il primo pilastro della società libera che viene colpito spesso e volentieri è la strada. No? Prima, durante la cena, stavamo parlando delle democrazie, eccetera. A mio parere per poter parlare di una società democratica si dovrebbe parlare degli individui consapevoli, individui che hanno il diritto all'informazione e a studiare. E nel momento in cui si inizi, si cerca di distruggere una cultura democratica non si fa altro che colpire l'istruzione e la libertà. Nella Turchia di oggi viviamo in un disegno politico, si civile in un disegno politico e economico che controlla per la maggior parte il potere economico del paese e contemporaneamente controlla anche i media concludo facendo vedere una cosa molto ridicola che è altrettanto triste che è questa durante la rivolta del Parco Ghesi quattro giornali scusate, sei giornali Nazionali escono esattamente con lo stesso titolo: Che è la dichiarazione del giorno prima del primo ministro. Come se ci fosse una tipografia unica che stampa dei giornali, come quelle famose fabbriche cinesi che dove fanno Samsung, LG, iPhone, tutto insieme, no? Poi alla fine si cambia quel pezzo del design oppure in questo caso si cambia il logo e si cambia allora questo non è nient'altro che il famoso disco no? la voce del padrone padrone che non possiede stavolta soltanto un potere economico ma anche un potere politico molto forte che sa come agire il disegno politico e economico che governa il paese ha capito perfettamente come potrebbe governare a lungo andare colpendo l'istruzione e colpendo la stampa creando la sua stampa questo e non è nient'altro di cui secondo me mi permetto di non parlare molto è un legibile no? voglio conoscete meglio di me grazie Che dà la voce a chi non ha voce, che si impiccia, che fa domande, che cerca di andare a fondo su, su questioni apparentemente eh, insolubili, che indaga sulla corruzione, sugli omicidi politici. Eh, senza filtri, senza guardare in faccia nessuno e questo tipo di giornalismo oggi in Turchia non solo in Turchia, ma in Turchia manca io non ho le ultime notizie quindi mi fermo a, a ieri sera fino a ieri sera eh, fondamentalmente perché abbiamo avuto a disposizione soltanto dichiarazioni ufficiali di conferma o di smentita da parte delle autorità turche e saudite, fino a ieri sera, dal 2 ottobre, quando è entrato nel consolato saudita di Istanbul, non abbiamo avuto più notizie su eh, Jamal Khashoggi, che era entrato per chiedere il nulla per sposare la sua fidanzata, il matrimonio avrebbe dovuto celebrarsi. E questo è il tipico caso in cui un giornalismo di inchiesta indipendente ci avrebbe detto da giorni o ci avrebbe suggerito da giorni degli scenari e noi avremmo dato molta più retta a quel giornalismo indipendente piuttosto che ai anonimi funzionari dei servizi segreti che ieri hanno rivelato la loro versione sul fatto Cascioggi è stato vittima di una esecuzione extragiudiziale a colpi di motosega. E dall'altra parte noi abbiamo un governo che nega, che dice sì, è entrato e poi è uscito. I turchi dicono sì, è uscito a fatto pezzi, i sauditi dicono no. E, e, e fino a ieri le dichiarazioni erano da un lato di negazione pura di disauditi, dall'altra inizialmente molto forti poi un po' più blande ieri il presidente Turco Erdogan ha detto vabbè, ammesso che sia vivo fatecelo vedere poi oggi non so cosa sia successo francamente, ma non, non credo di, che ci siano rilevanti novità e qui diciamo sono nove giorni che anche per l'assenza di un giornalismo indipendente non sappiamo che fine abbia fatto un dissidente giornalista a sua volta saudita. Del resto, se ci fosse stato un giornalismo indipendente in Egitto, io sono sicuro, strategico, che noi non avremmo aspettato più di due anni e mezzo per non conoscere ancora la verità su cosa è accaduto a Giulio Reggiani. Questo spiega l'importanza che Amnesty International riveste nel giornalismo, quello che in Turchia non c'è più che è quel giornalismo che ha fatto nascere Amnesty International decenni fa e i numeri li avete sentiti variano un po' a seconda di chi mente considerato giornalista sia la essere o non essere questa roba un po' stucchevole ehm, però insomma si va dai 150 ai 180 eh, diversi dei quali già condannati chi in primo, chi in secondo grado appena è presentissimo, il carriere come è stato ricordato e tutto questo è stato preceduto da un processo abbastanza lungo, che è iniziato anche prima del tentato colpo di Stato, di chiusura di giornali, di acquisizione di proprietà, con metodi assai discutibili, per cui acquisire una proprietà vuol dire fondamentalmente cambiare la politica editoriale da non governativa a quella farla diventare governativa. Eh, molti giornalisti sono riparati all'estero. E la settimana scorsa il Presidente Erdogan è andato in Germania, tenendo fuori una lista di più di 100 persone che a suo dire sono terroristi, ricercati dalla giustizia turca, eh, che hanno trovato riparo in Germania. Tra questi, tra virgolette, enormi terroristi c'è il decano, uno dei decani del giornalismo, l'ex quotidiano indipendente eh, Jean Dundal il quotidiano autore dell'inchiesta che ha svelato il passaggio di, di armi dalla Turchia verso la Siria con ogni probabilità destinate a gruppi ribelli eh, e Doan è andato lì dall'America con questo foglio in mano dicendo per cortesia eh, di mi rimorriamo indietro. Gli è stato posto un rifiuto, per il momento, per tutti, per qualcuno, magari qualcuno un po' meno noto sta rischiando di essere stradato, non lo sappiamo, però questo è un esempio della proverbia, dell'arroganza, poi magari se abbiamo un secondo intervento a disposizione... Dovremmo porci il problema della reazione o della non reazione dell'Europa rispetto a, a quanto sta accadendo in Turchia. Noi prendiamo con riferimento il tentato colpo di Stato, quindi analizziamo eh, le conseguenze dell'applicazione di eh, 24 mesi di Stato d'emergenza. Però molto è accaduto prima. Veramente molto è accaduto prima, c'è un periodo di repressione molto più ampio che dobbiamo affrontare. Eh, ora, lo stato d'emergenza in sé non è una, un atto guidato dal diritto internazionale, può essere adottato a determinate condizioni, la prima ovviamente è che sia temporanea, la seconda è che sia effettivamente necessario, la terza è che abbia degli obiettivi specifici. E come corollario di tutto questo le misure di emergenza che vengono applicate in nome dello Stato d'emergenza devono essere a loro volta temporanee proporzionate per un obiettivo specifico che corrisponde a una minaccia puntuale. Ora, questo ci porta a dire due cose di, di segno opposto, che non è stata condannabile la Turchia per aver adottato lo Stato d'emergenza, il modo in cui l'ha applicato è stato del tutto Uh, a ogni standard di diritto internazionale. I numeri che sia nei due interventi precedenti sono stati dati e ci, ci raccontano della dimensione enorme dell'applicazione dello Stato di dell emergenza. Eh, una purga nel settore pubblico di dimensioni epocali, eh, questo numero 150-180, operatori dell'informazione, mettiamo e alcuni condannati eh, sono state chiuse 400 ONG organizzazioni non governative eh, molte nell'area curta quell'area curta in cui nel 2015 dunque prima del tentato colpo di Stato prima dello Stato di dell emergenza, era stato sventrato che era stato il centro storico di Diyarbakir patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO con un mezzo milione di sfollati e molte delle ONG chiuse si occupavano esattamente di gruppi vulnerabili come gli sfollati come le donne che subiscono violenza sessuale come i bambini eh, come le spose e bambine che scappano dal, dalla casa del vecchio come sono state date in sposa e altre ancora e sono state chiuse c'è stata una, una purga di anche di avvocati di professionisti in genere ma gli avvocati sono stati con i giornalisti e i difensori dei diritti umani ad associare i più bersagliati. anche a stato dell'agenza ampiamente determinato a metà settembre eh, 17 esponenti dell'associazione dei legali progressisti sono stati arrestati La ragione, le ragioni sono due o questa, questo primandello, questo pasper del bilenismo, dal nome del presunto promotore, creatore, creatore, comandante dell'attentato colpo di Stato o rapporti con gruppi eh, armati fuori legge dell'estrema sinistra. Questi 17 avvocati dell'associazione dei legali protestisti sono accusati di legami con un gruppo armato di estrema sinistra, dove la parola legami vuol dire tutto e nulla. Eh, la, legge, la legislazione antiterrorismo turca in vigore da ben prima dello stato d'emergenza che è stata più volte eh, criticata dalle organizzazioni per i diritti umani e dagli organismi del Consiglio d'Europa è una legislazione che, che, che considera terrorismo anche di chiedere un'intervista a una persona ritenuta facente parte di un gruppo terrorista. Per un ricercatore o per uno studente che fa una tesi, eh, che si occupa di quel soggetto, anche andare a chiedere un contributo per una tesi può essere un legame di terrorismo. Questo per dire che eh, dopo due anni lo stato di emergenza è cessato, ma dopo due anni lo stato di emergenza continua, e che un provvedimento eh, formale, ufficiale, di fine dello stato di emergenza. Può essere soltanto una, una mossa cosmetica, ma noi siamo di fatto in Turchia in una sorta di ossimolo, cioè un'emergenza permanente e ci sono processi che vanno, che vanno avanti anche nei confronti di difensori dei diritti umani, che in un paese che ha al cuore valori importanti, stato di diritto, la democrazia, dovrebbero essere fiera al tocchiello cioè ogni paese in cui operano difensori dei diritti umani dovrebbe premiare queste persone riconoscere l'importanza del loro lavoro difenderli di se subiscono minacce mai processarli, mai condannarli e c'è in corso un processo nei confronti di 11 autorevoli difensori dei diritti umani Uh, due di questi, all'epoca dell'arresto, nell'estate del 17, erano rispettivamente la Direttrice Generale e il Presidente di Amnesty International in Turchia. Ma nella storia di Amnesty International, dal 61 oggi era accaduto che, chiamiamoli i massimi dirigenti, anche se è una cosa che fa un po' ridere di Amnesty, dell'associazione venissero arrestati, più o meno con un mese di distanza, accusati di, nel caso della direttrice generale di Leser, che avevo pronunciato malissimo e che mi perdonerà, e anche di tre persone che conosco in turno, la direttrice generale, e, insieme a altri nove suoi colleghi, difensori dei diritti umani, arrestati durante un pubblico, pubblicissimo seminario di formazione eh, in una isola. Da Molto turistica in quel periodo, quindi se volevano fare qualcosa di clandestino andavano da tutta tutt'altra parte, eh, come se un gruppo di cospiratori decidesse di riunirsi a Carri a Ferragosto, più o meno, eh, arrestati per legami con gruppi terroristici, addirittura persone raggiunte dall'accusa dall di aver. Legati con gruppi terroristici che hanno dei, dei mandati, delle posizioni, degli obiettivi che sono del tutto in contrasto, cioè a frutto di scissioni, di controscessioni, eccetera eccetera. Il presidente di Amnesty International Tener Kretsch, in questo l'ho pronunciato bene perché abbiamo fatto le parole prima, deve rispondere. è una cosa che ha raggiunto decine di migliaia di persone come si ricordava cioè di essere stati in qualche modo direttamente o indirettamente per un meccanismo di vasi comunicanti collegati con la rete che ha eh, promosso il poi fallito colpo di Stato e nei confronti di Taner c'è un'accusa che è già è caduta ma purtroppo non ha ancora determinato la sua assoluzione L'accusa che è caduta nei confronti di 12.000 altre persone che erano state aggiunte da quell'accusa è di aver utilizzato, di aver scaricato un'applicazione che si, si chiama Bylock, sul suo smartphone, che era l'applicazione con cui si dice, e magari è anche vero, eh, si tenevano in contatto eh, i, i cospiratori del gruppo di Stato. Dunque, ammesso che aver scaricato un'applicazione usata da altre sia un reato, ammesso questo, è già difficile sostenerlo, quattro rapporti indipendenti, più cioè due rapporti di polizia hanno dimostrato che Taner quell'applicazione non l'ha mai usata perché non l'ha mai scaricata e quindi è, in, è sotto processo per nulla. Tutti loro sono in libertà su cauzione, ma questa libertà su cauzione è arrivata dopo 8 mesi, nel caso di Taner dopo 14 mesi, e questo processo va avanti per accuse che possono comportare bene pente molto molto pesanti. Insomma, eh, lo stato di diritto in, in, in Turchia semplicemente non esiste più, la giustizia è uno strumento nelle mani della politica, non c'è la stampa indipendente, non c'è grande spazio di manovra per le organizzazioni per i diritti umani, chi protesta viene arrestato. Gli accademici che all'inizio di gennaio di quest'anno eh, scrissero, firmarono, sottoscrissero una petizione che chiedeva, che criticava l'intervento militare turco nella Siria settentrionale, nella zona kurda intorno ad Afrin. Su questo abbiamo pubblicato un, un rapporto negli ultimi mesi in cui abbiamo denunciato le, le due fasi di questo intervento militare: la prima condotta direttamente dall'esercito turco con vittime civili, con attacchi indiscriminati, eh, contro vittime civili, contro strutture civili. La seconda fase era marzo in poi e quando il lavoro sporco è stato fatto fare ai gruppi locali che una volta erano pagati per combattere contro Bashar al-Assad e adesso sono pagati per combattere contro i curdi di Siria. Eh, ma anche di questo in Turchia è difficile c'è una, una, una potenza, un'arroganza nel, nel fare questo alla luce del sole eh, che evidentemente non sarebbe possibile senza la compiacenza degli Stati Uniti Le organizzazioni per la libertà di stampa, l'articolo 21, l'USIGRAI, la Federazione Nazionale della Stampa, noi siamo abituati, non dico ogni processo, ogni condanna, ma quasi ad andare a prendere una posizione, a fare un atto di solidarietà che sarà anche solo simbolico, cioè andare sotto l'ambasciata della turista con i cartelli con i nomi e i cognomi delle persone condannate quel giorno la sera prima e, e c'è un problema a Roma nella mia città e cioè che bisogna stare a più o meno mezzo chilometro di distanza dall'ambasciata quindi se voi troverete venendo a Roma una manifestazione davanti a una farmacia eh, saprete che quella è una manifestazione per i diritti umani in Turchia noi siamo costretti a stare a 500 metri di distanza dall'ambasciata che coincide esattamente con un incrocio che ha una farmacia. Per il farmacista ha un vantaggio, perché una volta che stiamo lì un'ora ci viene in mente, oddio, di so, la cagliarina, magari mi è scaduto quel prodotto, quindi in quelle due ore in cui siamo stati ci con i cartelli. sia stato posto il tema di, almeno al precedente governo di garantire, so, garantire che almeno in Italia si possa manifestare per i diritti umani in Turchia e di farlo possibilmente non davanti a una farmacia ma davanti al luogo che rappresenta quello Stato. Però non, non c'è verso. E, e, basta, devo solo dirti che ti sei scordato della Siena in Turk e del programma sui pinguini. <ride> sì. Eh, quello me lo tenevo per il trasmerto. <ride> sì, ne sì. Allora Io non so, secondo me allora, ci, ci, ci siamo girati attorno in questo discorso dell'indifferenza o della compiacenza. Del, dell'Unione dell Europea, della NATO, del, della, degli Stati Uniti, dell'Occidente, e di non solo loro, perché dire, la posizione geopolitica turca è la forza di questa, questa situazione. Sì. Allora, prima rispondo alla provocazione di Nuri. E, durante la prima notte della rivolta di Ghesi quindi 30 maggio e, gli emittenti televisivi, i canali televisivi più importanti del paese hanno ignorato eh, un fatto così importante un, un, un accadimento, un evento pubblico così importante di massa così importante hanno ignorato, addirittura hanno continuato a trasmettere ciò che stavano trasmettendo. Tipo il canale televisivo NTV ha continuato a trasmettere Miss Turkey, e poi il canale televisivo statunitense che trasmette in turco e in Turchia, CNN Turkish, ha, trasmesso, ha continuato a trasmettere un documentario sui pinguini. E lo spirito creativo della rivolta ha preso questa. Questo ha fatto come un'iniziativa un produttiva, costruttiva, e il pinguino è diventato il simbolo della rivolta. Il pinguino col casco, pinguino con la maschera, pinguino con la telecamera, pinguino che scappa dai, dai poliziotti, eccetera. E, ed è anche un po' anche per far vedere l'anima la, vera, fino a quando la polizia non ha fatto la sua parte, l'anima vera non violenta popolare in Genoa di, di questa rivolta, quindi il pinguino ha questo, questo ruolo qua. Allora, ho altri 40 minuti? No. <ride> e, io vengo da Istanbul come ho detto prima, siamo 17 milioni di persone, un po' cosa fa? Brescia fa 200 mila? Ok, aggiungiamo altri, cos'è? 20, 30, 40 Brescia fa un po' il territorio però molto ridotto Istanbul non è una città enorme non è, come, non è come città del Messico, non è come Rio, non è come San Paolo, eccetera è una città non è piccola ma deve sempre allargarsi perché si riempie di gente io sono dell'81 quando facevo gli elementari e la nostra professore maestra diceva che eravamo 3 milioni, eravamo troppi. Poverino, non so se è ancora in vita, però oggi non sarebbe molto contento di questo fatto. Quando andavo alle medie eravamo 7 milioni, mio papà diceva no, è il momento di andare via di te, da Istanbul, c'è troppa gente. Mio papà non c'è più, anche lui non sarebbe stato molto contento. 17 milioni di persone vuol dire tanta cosa. 17 milioni di persone vuol dire un, soprattutto una grande necessità di movimento, no? soprattutto quando si tratta di una città divisa in due parti: la parte europea, la parte asiatica secondo la vostra terminologia, anatolica secondo la nostra ter terminologia, perché la cultura turca dice che l'Anatolia non fa parte dell'Asia, no? Questo noi non siamo asiatici. E, e le persone devono attraversare, no? E prima che io nascesse c'era il vaporetto, si utilizzava il vaporetto, e lei agita la testa, si ricorda il vaporetto, eh? Sa parlare anche in turco, qua c'è da indagare. E, e poi sono nato io, non so se si ricorda di questo, e, e poi hanno costruito il primo ponte, no? Poco prima, nell'80, vero? E successivamente il primo ponte grande soluzione non è stata ovviamente una soluzione e, e poi siamo diventati 5 6 7 milioni allora mettiamo un altro ponte no? il secondo ponte inaugurato dall'ex primo ministro turbito esalda ha fatto la sua passeggiata su questo ponte insieme a sua moglie con la sua mercedes eccetera grande novità i giapponesi hanno aiutato poi scoperto che i giapponesi sono molto bravi a costruire ponti hanno aiutato e costruito il secondo ponte solo che la città non si fermava, diventava sempre più grande e quindi siamo arrivati a tre anni fa che l'idea innovativa, geniale, d'avanguardia ossia quella di costruire il terzo ponte no? una soluzione, come i primi due sono stati una grande soluzione allora cosa facciamo? Dai costruiamo anche il terzo perché non c'è bisogno di scoprire l'acqua calda, facciamo lo stesso errore che hanno fatto le altre e via. E, um, I ponti aumentano, aumentano le persone, aumentano le macchine in circolazione. In, a Istanbul ogni giorno entrano in circolazione nuove macchine, 3000 macchine ogni mattina, ogni giorno. No? Mentre la città di Londra Quasi per il 70% si muove con i mezzi di trasporto pubblico. Nella città di Istanbul, male appena il 22% della popolazione utilizza i mezzi di trasporto pubblico, molto semplicemente perché i mezzi di trasporto pubblico non hanno corsie preferenziali. Quindi prendete un pullman, non vi conviene. Camminate. Camminate. Fate prima, veramente. Io mi ricordo quando nevicava si stava proprio dentro così, nevica no? fuori, un'ora, due ore, tre ore, stiamo dentro. Poi ad un certo punto si andava dall'autista e diceva, dai, andavo, fammi scendere, dai, va bene, apro la porta e tu inizi a camminare. No? Così, un'ora per far arrivare a casa quindi in una città da 17 milioni si sente molto questo disagio no? bisogna far notare questa cosa allora invece che limitare l'arrivo delle persone, invece che limitare l'entrata in circolazione dei nuovi mezzi, invece che potenziare i mezzi di trasporto pubblico, no, facciamo un altro ponte no? il terzo ponte di Istanbul ha avuto un costo di 2.6 miliardi di euro ed è stato realizzato in meno di due anni in un concorso pubblico internazionale dove hanno partecipato diverse aziende e un consorzio composto da due aziende ha vinto l'appalto. Nell'accordo contratto che è stato fatto tra questo consorzio e il governo ci sono dei punti interessanti. Prima di tutto bisogna darvi un'informazione. Per chi è specializzato sul terzo mondo, quello che sto per dire non è una novità. Anche per chi è specializzato sulla cementificazione meridionale italiana non è una novità quello che sto per dire. Allora c'è un sistema di costruzione delle opere pubbliche che si chiama costruisci, gestisci e cedi. Che vuol dire? io l'azienda costruttrice dico all'amministratore locale oppure al governo che qua metto un ponte all'inizio e alla fine metto due caselle c'è il pedaggio no? dopo la costruzione vi permetto che sarà di questa qualità in questi tempi costruisco tutto eccetera dopo la costruzione per un totti anni la gestisco io il ponte lo gestisco io per 20 anni quindi guadagno soldi rimborso tutto Tutte le spese che ho fatto, vado in positivo e il ponte te lo consiglio. Così lo Stato teoricamente non ha speso una lira no? e ha un nuovo, una nuova opera pubblica e il governo dell'epoca, di, di quel momento, può utilizzare questo come un elemento nel periodo elettorale: no? posti di lavoro, benessere, sviluppo, crescita, li facciamo attraversare da una, una parte all'altra con una velocità senza precedenti e poi sopra si costruiscono anche delle leggende, dei miti come nel caso del terzo ponte in realtà il sultano X ottomano aveva ideato una cosa del genere ma è stato il nostro governo a realizzare i sogni dei nostri antenati si costruisce anche questo no? a noi turchi piace molto la storia è falso ottomano comunque, mentre tutti, tutti i palazzi sono stati costruiti dagli architetti armeni ne, nei libri però si dice che sono stati i sultani turchi a costruire i, i palazzi reali. Comunque, ehm, 2.6-2.7 miliardi. Allora, nel contratto si dice così, costruisci, gestisci e me lo accedi e diventa mio. No? Okay. Nel contratto però ci sono altri punti. Un altro punto che dice, durante la gestione, se l'azienda non rientra con i costi, prima di tutto ha il diritto di aumentare il pedaggio quanto vuole. In secondo luogo, nell'arco dei primi tre anni, se non rientra, io rimborso la differenza. Quindi lo Stato a tutti i costi garantisce, rassicura, la costruzione di quell'opera pubblica, a tutti i costi, tutti i costi in tutti i sensi, okay. costi e costi. Addirittura nel contratto si parla anche di questo, l'azienda costruttrice non ha soldi per fare questa roba, si rivolga alle banche pubbliche turche, nessun problema, io sono il garante e se durante la gestione si trova in difficoltà economica, ovviamente le banche aumenteranno l'interesse perché trovano davanti un, uno che ha preso soldi in prestito e non riesce a pagare, l'aumento e la differenza dell'interesse la pago io. Okay. Allora vorrei anche io costruire un ponte a Istanbul. Allora, questa opera pubblica barra fregatura storica è stata costruita in meno di due anni, 2.6 miliardi di euro da due aziende. La prima si chiama Ictash, un'azienda turca che opera nel campo edile, in tutte le parti del, della Turchia e lavora nella stessa maniera tipo nella città di Affion, un po' vicino a Smirne, quindi vicino alla costa dell'Egeo, diciamo, ha costruito un aeroporto. La città di Affion è un po' come Brescia, fa male appena 200.000 abitanti e nell'accordo che ha fatto durante la costruzione di questo aeroporto ha detto che, eh, lo Stato ha detto che avrebbe garantito 500.000 passeggeri all'anno. Quindi più della cittadinanza totale della popolazione totale della città quindi devono arrivare anche da altre città e ogni giorno devono volare praticamente eh? e se non riesce lo Stato rimborsa tutto perché ogni passeggero ha un suo costo no? ha un suo introito ha un suo costo okay. in effetti l'aeroporto di Affion è in negativo e lo Stato sta pagando la differenza e dall'aeroporto dall di, di Affion a livello nazionale ogni giorno partono due voliti allora il ponte di Istanbul è stato costruito da un'azienda che ha questo passato qua ma comunque qua si, si costruisce nessun problema no? anche quella era un'opera eccellente abbiamo detto che si trattava di un consorzio composto da due aziende la seconda azienda secondo me per quanto ho imparato prima non vi è molto estranea si chiamerebbe Astaldi e circa un mese fa ha depositato il fallimento concordato presso un tribunale di Roma. Nella dichiarazione ufficiale la Staldi diceva che la svalutazione della lira turca l'aveva messa in difficoltà. Ovviamente un'azienda, un come dicevamo prima, che è indebitata presso le banche pubbliche, anche quelle straniere, nel momento in cui si trova in difficoltà, economica si trova di fronte all'aumento notevole dell'interesse. Se lo Stato, ossia il garante, si trova in una difficoltà ancora più grande, praticamente va tutto male. Astaldi non aveva previsto che l'economia in Turchia andava verso una direzione non sostenibile, Astaldi non aveva previsto che questa era una fregatura per il futuro del paese. Astaldi, dopo i primi sei mesi, ha dovuto aumentare insieme al suo collega Itash del 60% già dopo i primi due mesi, 60% del pedaggio. Astaldi non aveva previsto che il terzo ponte era estremamente nel nord della città di Istanbul, quindi nessuno lo utilizzava. Astaldi non aveva previsto che per la costruzione di questo ponte sono stati distrutti più di due milioni di alberi, sono stati riempiti tre laghi e Astaldi non ha visto, previsto che il ponte sorge nell'unica foresta che resta a Istanbul, nel nord della città. Quindi è stato distrutto il polmone di questa città. E Astaldi non ha previsto che il suo collega era pieno di una storia di progetti falliti che saccheggia le tasche dei cittadini. A non ha previsto che durante la costruzione, non ha notato che durante la costruzione di questo ponte il Ministero dell'Infrastruttura ha approvato un altro progetto che prevede la costruzione del terzo ponte, il terzo aeroporto in vicinanza. È la costruzione di una cittadella con mille raccordi che preveda una serie di centri commerciali, residence, eccetera. Così la distruzione della foresta del nord della città sarebbe stata ancora più devastante. Allora, a quel punto io mi chiedo la posizione quanto è simpatica e coerente nella cultura economica e politica europea nei confronti della Turchia, detto molto delicatamente, molto terra a terra, quanto è complice l'Europa, tra virgolette, perché l'Europa vuol dire tanto, vuol dire anche voi, no? quanto è complice l'Europa nella Turchia di oggi, nella costruzione, creazione e mantenimento di questa cultura politica e economica che governa il paese da più di 15 anni. A Stalli solo un esempio, ci sono dei consorsi franco-tedeschi, franco-italiani. Ci sono diverse opere pubbliche devastanti, per esempio tu hai citato prima di Al-Bakr, citiamo anche Hassan Keif, Hassan Keif con le bombe viene distrutto, un, un sito archeologico che fa parte dell'eredità mondiale, no? attorno a Hassan Keif stanno costruendo delle nuove cittadelle e lo stanno distruggendo a pezzi e tutto questo davanti agli occhi delle imprese che vivono, agiscono, lavorano sul territorio nazionale o fanno parte di questa devastazione architettonica, economica e sociale oppure chiudono la bocca e non dicono niente e quindi eh, questo potrebbe essere una, domanda tua, ah, una risposta alla tua domanda no? yeah. io provo a dare una, una seconda risposta che ha una data precisa, 18 marzo 2016, è il giorno in cui l'Unione Europea e la Turchia firmano un accordo che è molto vantaggioso per la Turchia dal punto di vista economico, 3 miliardi di euro subito e altri 3 dopo. In sostanza un, un contratto di guardiania, di portineria, come vogliamo chiamarlo, per cui Turchia viene pagata 6 miliardi di euro per chiudere la strada verso oste verso la frontiera marittima orientale europea. In altre parole la Grecia, ma soprattutto le, le sue isole dell'Egeo. È il primo esempio in Europa poi sarà uno l'anno successivo che ci riguarda anche più da vicino perché sono d'accordo in Italia è il primo esempio in Europa di quella politica di esternalizzazione che, che ha iniziato che ha adottato l'Australia che più volte viene riproposto come modello pacifico come modello australiano cioè non far entrare migranti richiedenti asilo nel territorio europeo, bloccandoli dall'altro lato della frontiera e pagando quel soggetto. Ora è chiaro che quando noi ci mettiamo nelle mani di paesi autoritari, eh, Turchia e Libia, nel caso specifico, ma questo potrebbe valere in altri contesti, con altri paesi, eh, siamo un po sotto, ci mettiamo sotto ricatto. Nel senso, noi diamo a questi paesi in mano un'arma potentissima che è fatta di esseri umani, purtroppo. E, e come dicono i rappresentanti di questo paese, le mani sul rubinetto ce le abbiamo noi. Quel rubinetto è la metafora dei flussi di migranti e di richiedenti asilo. Detto in termini più semplici, al di là di alcuni casi particolarmente eclatanti, al di là del, delle proteste che poi si sono risolte in diciamo, dichiarazioni. Stato che ci tiene sotto ricatto. E... E questo accordo che pure è stato celebrato nel primo anniversario del marzo 17 come il modello del futuro, un accordo illegale, contrario al diritto internazionale, eh, che prevede il ritorno in Turchia di migranti che sono approdati alla frontiera marittima orientale irregolarmente. solo per un siriano, per un afghano, per un iracheno, per un'altra un persona fuggita da, da, da un altro posto. Tant'è che infatti la Turchia silenziosamente, già all'inizio del 2016, quindi ancora prima che venisse firmato l'accordo, e questo sarebbe stato un ottimo motivo di non firmarlo, rimandava, rimpatriava siriani, iracheni, curdi, afghani, esattamente nei luoghi da cui erano... Esattamente sotto quelle bombe, o davanti a quell'autobomba, da cui erano fuggiti. E la Turchia sta, sta continuando ancora, in questi mesi la Turchia ha rimpatriato migliaia di afghani. È un, è un coro eh, questa, questa politica, per rimandare a casa gli afghani, vedevo in volte la Norvegia, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, altri paesi ancora. La Turchia fa parte di questo gruppo di paesi. E quindi eh, questa parola immigrazione, che è, è una parola chiave per tante ragioni, dal nostro punto di vista è una parola chiave che descrive sofferenza. Sul piano politico è la parola che ci spiega perché con la Turchia siamo così silenziosi. E quindi credo che, che ecco, economia e migrazione sono interessi economici, interessi a teneri chiuso quel rubinetto siano le due ragioni per cui in Turchia si può, si può fare tutto contando su una blandissima eh, protesta internazionale. A questo aggiungiamo che è un paese membro della Nato e, e che il paese leader della Nato eh, è un paese guidato da, da una presidenza estremamente conservatrice e profondamente incompetente in che purtroppo possono dormire sogni tranquilli e credo che questo finché non cambiano le politiche parlando della nostra Europa finché non cambiano le politiche in tema di immigrazione noi siamo loro non noi, loro sono costretti a, a affidarsi alla, alla Turchia a pagare soldi a persone che un giorno hanno un kalashmico feramimetri il giorno dopo quando si tratta di ricevere qualche funzionario italiano si mettono in un doppio petto, giacca, cravatta, eccetera, in Libia. Finché questa politica va avanti, il nostro potere di cambiare le cose, il loro potere politico di cambiare le cose in Turchia è un potere varia. C'è lo spazio per qualche domanda se qualcuno volesse approfittare sì. del. La non... situazione è difficilissima a questo punto, perché se dall'interno non si ha una informazione, l'informazione è solo di una via, e dall'esterno si può intervenire cioè che vie ci sono per poter cambiare la situazione? Dipende dal suo punto di vista politico. Che vie ci sono, vie del Signore? Ci sono tante, tante vie, certamente, e nonostante la situazione così drammatica e così triste, comunque stiamo parlando di un paese che ha una popolazione molto giovane, più del 60% ha meno di 35 anni, un paese molto frizzante, creativo, di conseguenza, secondo me io ripeto dire che questo disegno politico economico che governa il paese ha deciso di colpire fortemente anche il sistema dell'istruzione per questo motivo qua per crearsi dei pionieri, dei soldati ma non delle persone che possono interrogare, chiedere, fare delle domande perché ha, ha paura di una società che i mette in discussione il suo operato? E nel suo piccolo comunque a livello locale, a livello nazionale stiamo di fronte a un paese che cerca di resistere. Io potrei per ore e ore, dando degli esempi, raccontare le resistenze locali e di ogni tipo, però, ehm, adesso non abbiamo l'occasione, però eh, invito a riflettere su un tema, se eh, questa realtà, questa cultura politica e economica che governa il paese è, sem è sempre più aggressiva, ci sono due motivi, o è piena, è piena, piena di fango di corruzione e crimini, oppure è o contemporaneamente ha paura di questa società, ridotta a queste dimensioni ma comunque ha paura di quello che potrebbe fare questa società. Nell'ultimo giro elettorale uno dei candidati per diventare Presidente della Repubblica era in carcere e nonostante questo ha preso quasi 5 milioni di voti, C'è una notevole parte della società che vuole cambiare e che in qualche maniera cerca di resistere, andando a votare con le, le azioni locali, organizzandosi eccetera, sempre più difficile ma se questo governo è sempre più aggressivo vuol dire che ha, vera, ha veramente notato la potenzialità e quello che può fare la società. Sì, io posso solo aggiungere che la voce di chi può permettersi di parlare e di scrivere appelli e di mobilitare è fondamentale, intanto perché non fa sentire solo le persone che in Turchia resistono, le persone di cui parlavamo un attimo fa, e in secondo luogo perché insomma, il, il, il silenzio è la, è la colonna sonora dei regimi autoritari, delle dittature. Quindi noi di Amnesty International sappiamo quanto gli appelli servono, sappiamo quanto eh, la mobilitazione per far andare assolti degli imputati in un processo possa significare che, che poi anche nel processo successivo potrà essere ottenuto lo stesso risultato. E, ecco, per noi che, che possiamo fare qualcosa, stare in silenzio è moralmente complice, quindi è delle, delle opzioni, cioè neanche l'ultima delle opzioni che abbiamo proprio lo dobbiamo considerarla fuori dalle, dalle opzioni, anche perché c'è all'interno delle carceri, perché in carcere c'è tanta di quella eh, voglia di resistere e ce lo raccontano le persone che ne sono uscite, che è vero che sono colpite da un trauma che sarà anche lungo, la stessa direttrice di Amnesty International, ora avendo la possibilità di andare all'estero, è andata all'estero, è una delle tante persone a cui 8 mesi di carcere hanno provocato un trauma. E se la persona che, che, di cui tu parlavi, che è candidata alla presidenza, che, che ha preso un fracco di voti è, è lo stesso che immagino io, e cioè De Irta, c'è cioè uno che si è scoperto in carcere poeta, e ha passato il tempo scrivendo poesie, neanche brutte però così come dal carcere escono fuori i testi, eh, insomma, lo dobbiamo fare, come usava dire l'altro giornalista grande, Orazio Berbischi, giornalista argentino, eh, se serve lo faccio e se non serve lo faccio lo stesso perché è giusto farlo, questo è quello che ispira anche Anche lei, no, no, c'è anche scherzando. Per i miei gusti politici faccio una correzione sull'ultima domanda. La religione è un conto, l'ignoranza è un'altra conto, secondo me. Allora, il, nel momento in cui... cioè, la, la religione in sé per me non costituisce un problema. Nel momento in cui si cerca di creare una cultura fondamentalista, eh, il sistema scolastico... È, viene privato dal suo, dal suo contenuto scientifico è lì che subentra il problema, no? e, Quindi, forse facendo leggermente più attenzione alle definizioni comprendo la sua domanda. E in Turchia e in questi ultimi 15, ma non soltanto in realtà, da parecchi anni, da 30-40 anni, consapevolemente, sistematicamente, i governi hanno molto investito sulle riforme scolastiche e sulla trasformazione della società verso una, verso una deriva patriarcale, maschilista, omofobo, transfobica, sessista. E, e questo governo ha seguito le linee, questa linea che è stata ideata, portata avanti e sostenuta dai governi precedenti. Il sistema scolastico è sempre più conservatore, è sempre più sessista, sempre, più, sempre meno scientifico. Io nel libro, nella mia analisi, dedico un capitolo interno intero su questo tema, su come la società è diventata fondamentalista, sessista, maschilista e, e, e poco scientifica. No? Tutto quanto, ovviamente, non si limita soltanto con la trasformazione del sistema dell'istruzione ma attraverso anche le dichiarazioni di quelli che si definiscono professori, no? le persone che si presentano in televisione, giornalisti, esponenti del governo. Tutto questo fa, fa parte di un grande progetto, ossia quello di rendere la società più ignorante, meno scientifica possibile. Questo è il problema, secondo me. Assolutamente questo è stato proprio un consapevole piano d'azione anche di questo governo, non soltanto ma anche di questo governo. Anche perché questo governo viene da un percorso ideologico, universitario, molto importante, molto notevole e, e assolutamente fondamentalista nazionalista. Quindi adesso che sono diventati membri del governo non avrebbero potuto portare avanti nessun altro programma del genere, ma hanno in effetti continuato a, a, con la loro linea politica che avevano sposato già all'epoca universitaria. Eh, ah, sì, allora, eh, ho, ho fatto quella battuta in merito al col fallito, colpo di Stato, perché eh, in realtà oggi come oggi non c'è una risposta alla sua domanda. No? È, è vero che il fallito il tentativo golpe ci ha fatto proprio in certi versi anche ridere, perché alle otto e mezza, venerdì sera, d'estate, a Istanbul cioè eh, non si fa colpo di sé cioè, colpo di stato si fa alle 3 di mattina quando tutti stanno a dormire e, e quindi vai e non vai a occupare come si faceva negli anni 80 il canale televisivo statale quello l'aveva fatto Pinochet l'aveva fatto qualcun altro e è finito lì adesso ci sono altri mezzi magari no? quindi ci sono numerosi punti interrogativi cose difficilmente da spiegare, cosa. Mh, ci sono tanti voti in questo fallito golpe, ci sono alcune certezze, numerose dichiarazioni, testimonianze, eccetera, però costruire tutto quanto insieme, mettere a posto i pezzi, mh, ci, vuole un po', ci vorrà un po' di tempo, e, mh, e, però la cosa più importante secondo me è la conseguenza di questo fallito golpe, no? Eh, magari le persone che sono scese in piazza quella sera erano, sono scese in piazza perché il loro leader le aveva invitate, eh? ok? magari sono forti sostenitori del governo, no? ma 294 persone sono morte, non ci sono più. E questo non lo possiamo spiegare semplicemente alla moglie, alla mamma, al figlio, eccetera, no? sono molte, sono state investite dai carri, sono stati uccisi con le pallottere dei soldati sono stati, eh, ci sono stati momenti di vinciaggio eccetera. e a scendere in piazza davanti e di fronte a loro eh, che è la motivazione che le ha portate in piazza erano le persone armate, i soldati in qualche maniera consapevolmente oppure inconsapevolmente erano in piazza con le armi Alcuni dicevano che sono stati convocati perché è stato, gli è stato detto che c'è stato un attentato dell'ISIS, quindi andavano a sostenere la polizia. Alcuni hanno detto che c'era un'esercitazione, c'erano numerosi studenti dell'Accademia Militare che non avevano mai fatto un'esercitazione vera. vero. Però c'erano anche numerosi soldati che sono scesi in piazza oppure hanno fatto... E volare aerei hanno bombardato il parlamento, hanno bombardato la prefettura, hanno bombardato diverse abitazioni, hanno bombardato la polizia centrale di Istanbul, hanno ucciso delle persone, no? le conseguenze. senz'altro, questo fallito golpe, golpe è, è la conseguenza di un conflitto che c'è dentro lo Stato, come dice un giornalista che si chiama Ahmed Chuk. Adesso. Stanno facendo conti le due parti del sistema, no? i vecchi alleati adesso sono in conflitto e stanno cercando di farlo, stanno cercando di vendicarsi. Ma a pagare le conseguenze sono o quei ragazzi dell'Accademia Militare oppure quelle 294 persone che hanno perso la vita. Questo secondo me è oggi come oggi conta di più. Poi domani, grazie al lavoro che sarà portato avanti, spero più correttamente possibile, dai giudici e dai giornalisti, scopriremo cosa c'è dentro, magari anche con l'aiuto dei servizi segreti. Però ehm, oggi la cosa più importante è questa, secondo me, e come abbiamo detto sin dall'inizio, il Paese continua a pagare le conseguenze di un, di un resoconto di, che, che è avvenuto tra due poteri. e Allora la chiudiamo qui ringraziando veramente di cuore Muracina e Riccardo Nuri per, la, per il contributo che ci hanno dato questa sera. Noi speriamo soltanto di aver richiamato l'attenzione sulla Turchia, su come sta vivendo questo popolo, sulla situazione che avviene ai confini del, dell'Unione Europea, sulla situazione che riguarda. La su una realtà che forse spesso ci sfugge perché siamo distratti da altre cose, da altre preoccupazioni magari del chiudono eh, ringraziamo e io eh, nel chiudere vorrei ricordare due appuntamenti prossimi della eh, cooperativa cattolico-democratica di cultura il prossimo è il martedì 23 ottobre alle 20.45 sempre qua e avremo come ospite Timo Timotiracchi teologo, biblista domenicano, personaggio di grande fascina, di grande carisma. Eh, L'iniziativa è in collaborazione sempre con i padri della pace e con l'Accademia Cattolica di Brescia e a introdurre, a introdurre sarà il vescovo di Brescia, Monsignor Pier Antonio Tremolato. Il prossimo appuntamento, è ancora sabato 27 ottobre, con inizio alle 9.30, nell'aula magna dell'Università Cattolica di Via Trieste, la giornata di studio dedicata a Teresio Livelli. Ribelle per Amore, un'iniziativa in collaborazione con le Fiamme Verdi e con l'archivio storico della Resistenza Bresciana. Grazie e buonasera.